allora oggi vi voglio parlare di vari metodi per pulire le spugnette per il trucco come ad esempio queste hashtag professionalità perché la mia è sporca ma ovviamente è per mostrarvi come si pulisce perché in, anche su internet ho visto tanti metodi per pulirla oltre a quello classico e ho detto proviamoli ero curiosa di provarli quindi mi sono messa d'impegno e ogni giorno quando la utilizzavo invece di pulirla col mio metodo classico andavo a testare uno di questi metodi ho fatto le clip e così ne possiamo vedere allora intanto spugnetta qualunque tipo di spugnetta in questo caso questa è la mia che oggi devo ancora andare a pulire infatti lo faremo assieme tra poco il mio metodo classico è il sapone la, la classica saponetta Acqua tiepida e sapone, come vedete anche nella clip che ho fatto, strofinate su un po' di sapone, andate a farlo penetrare bene e far uscire bene il prodotto, si rimuove in pochissimo tempo. Se poi sciogliete anche un sapone che sia con un buon inci bio e che le saponette davvero si trovano tranquillamente nei vari negozi a poco prezzo oppure in offerta, funziona benissimo e durano. però ho detto a forza di strofinare, strofinare, infatti vedete questa che sono due settimane che la uso, inizia già un pochino a rompersi, non è la classica, quella famosa, però ovviamente. Ho detto proviamo questi altri metodi alternativi che si vedono in giro. Il primo metodo che ho provato un altro giorno è stato quello di prendere la blender, metterla, bagnarla, metterla in una ciotolina con dell'acqua tiepida e del sapone da piatti. Sì va bene, la facciamo penetrare bene l'acqua e sapone, la facciamo imbibire bene a modo e poi la lasciamo lì per 10 minuti, dal fatto che io comunque eh, quando comunque lavo col metodo classico del sapone ci metto meno di 10 minuti, comunque l'ho la lasciata 10 minuti e ho fatto altro, allora vedete la clip anche se è funzionato oppure no. Allora, dopo 10 minuti classici avete visto anche voi che sono andata bene a strizzarla, a togliere il sapone, a farlo uscire, non si è pulita del tutto, sono rimasti dei residui di prodotto e quindi per me questo, oltre che è una perdita di tempo perché 10 minuti al giorno, sì è vero, nel mentre faccio altro, però io con sapone in 5 secondi l'ho pulita e questo non mi è piaciuto come metodo e quindi bocciato. Ultimo metodo che gira tanto in internet, è quella di metterla in un pentolino, sempre col sapone, di farla penetrare bene il sapone, di, di, come si dice, squizzarla bene a modo, lasciare il pentolino e metterla in microonde per un minuto. Problema, non ho il microonde. Non è, sono una delle poche persone che non ha il microonde, l'ho avuto, l'ho usato tranquillamente, non è un fatto di radiazioni o che cosa, ma faccio tranquillamente a meno però chi usa questo metodo del microonde dice che tranquillamente è lo stesso usare un pentolino a farlo bollire con l'acqua e mi ci sono messa ok allora prendi il pentolino mettici il sapone stessa cosa farlo squisciare bene in modo che il sapone penetri metti tutto sul fuoco anche lì per penetri tempo però vabbè e fai bollire l'acqua con la spugnetta dentro e avete visto la clip adesso Intanto, prima cosa, attenzione, quando l'acqua bolle e rimuovete la, eh, il pentolino dal fuoco, non andate a prendere la spugnetta e strizzarla, perché l'acqua all'interno sarà bollente, quindi vi scottate. Quindi, la fate, o la fate raffreddare, oppure comunque la mettete sotto l'acqua fredda, così inizia un attimo ad andare a temperatura. Sì, si pulisce un po', ma non tanto. Cioè, restano ancora, bisognerebbe, commentare l'acqua, e calda stare a strizzare per far uscire ad esempio i prodotti in crema però sinceramente intanto poi devo aspettare oltretutto che l'acqua bolle quindi devo stare lì a guardare un'altra perdita di tempo allora conclusione pratica eh, fatemi sapere se il metodo del microonde funziona però secondo me è lo stesso discorso dell'acqua che bolle quindi alla fine l'acqua è calda sì, però deve stare lì a premere e non funziona, funziona più o meno, col microfono fai molto prima, sicuramente non devo stare lì a guardare l'acqua che, che bolle, però io alla mattina quando mi trucco, dopo essermi truccata, quindi adesso vado a pulirla, promesso. appena ho finito di truccarmi, vado nel lavandino per lavarmi le mani, per rimuovere i residui di trucco anche dalle mani, prendo la mia bella saponetta, tic tic tic tic tic, 30 secondi ed è pulita. E così la lascio ad asciugare per il giorno dopo. Più comodo di così. Secondo me questo è il metodo migliore. Quindi un po' di olio di gomito e sono le cose migliori. È vero, la spugnetta potrebbe nel tempo andare tutti i giorni, andare a sfregare, poi premere, ma l'avete visto nel video, quindi è inutile che sto a spiegarvi, premere per far uscire il, ad esempio, il fondotinta, si rovina. Certo è che questa penso di averla pagata un euro. Quindi, magari non con la blender classica, ma, ma ci cioè sono tantissime alternative adesso che costano molto meno di quella famosa, che è davvero tanto, secondo me. E questo è il metodo che io continuo ad utilizzare e che mi trovo bene. Ah, sto usando un sapone bio eh, dell'equilibrio, quindi tranquillamente l'ho pagato penso 90 centesimi, 99 centesimi, e funziona benissimo. Mm. Quindi fatemi sapere qual è il vostro metodo preferito, se per caso voi usate quello del microonde, sono curiosa di saperlo, però penso che sia davvero la stessa cosa del pentolino. E se vi è piaciuto questo video mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così vi avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!